Presidente, guardi rubo solo un minuto proprio per eh, chiudere quanto prima insomma, il, il dibattito su, su questo regolamento perché come diceva prima il collega Figliomeni è molto importante arrivare alla votazione e quindi a tutto l'iter necessario per l'apertura delle liste e quindi di un nuovo servizio. Il maxi emendamento eh, l'abbiamo discusso prima, eh, ripeto raccoglie le eh, osservazioni di tutti i territori, di tutti i municipi, delle consulte e di tutti i tavoli di eh, condivisione di concertazione che sono stati eh, utilissimi affinché il regolamento fosse eh, quanto più eh, utile agli stessi fruitori del, del servizio stesso, quindi eh, naturalmente voteremo favorevoli al nostro emendamento.